Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente. È una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza. Anche quelle posteriori.